Bene, ok. Grazie, grazie naturalmente a tutti i soggetti che hanno voluto organizzare questo incontro che ritengo molto importante, benché causa esame di Stato io non si è riuscita, come avrei voluto, a partecipare né da remoto né in presenza alla, alla giornata di ieri che ritenevo molto importante. Ehm, è un'iniziativa importante perché intercetta alcune sensibilità che, al mio modo di vedere, non sono sufficientemente né rappresentate, ma nemmeno individuate. Eh, nel, eh, sono stata inserita in questo tavolo che si occupa in particolare di rappresentanza del Sud, al Sud, e eh, inizialmente mi sono piuttosto stupita di questo inserimento perché... Eh, è un tema che, di cui eh, non mi sono occupata precipuamente, però è a pensarci bene anche rispetto a quella che è stata la relazione di Rosa e l'introduzione di Rosa e poi la relazione di Pasquale, ma soprattutto eh, la relazione e l'intervento di chi mi ha preceduto. Un tema eh, di lotte che hanno caratterizzato la mia militanza ormai molto più pluridecennale, cioè quella sulla difesa della scuola pubblica, eh, quella contro l'autonomia differenziata e quella in difesa della Costituzione. Della scuola pubblica non dirò altro che eh, ci, ci, ci si occupa troppo poco e solamente in extremis durante le campagne elettorali di questo Tema che È un tema invece che eh, de determina effetti catastrofici e concretizzazioni catastrofiche a partire dalla banale condizione in cui siamo messi a lavorare in questi giorni a 37-38 gradi, gradi senza aria condizionata nelle aule. Eh, laddove si sono spesi come sapete milioni sui famosi banchi a rotelle che ora non si sa dove sono finiti ma che non sono mai stati usati. Questo è un attentato al diritto a un lavoro dignitoso per i docenti ed è un attentato al all'esercizio all del diritto di eh, apprendimento per gli studenti. Il tavolo, non a dire il tavolo della difesa della Costituzione, e, e l'attività sulla difesa della Costituzione eh, sono strettamente collegati. È evidente che per quanto riguarda il tema della rappresentanza al Sud, la risultante dell'intreccio tra il taglio dei parlamentari che già è operativo grazie a una delle tante scellerate riforme che eh, ci hanno imposto, alcune delle quali, ringraziando il Cero, non sono passate, questa sì, con l'autonomia differenziata, che ancora non è operativa ma che sta velocemente muovendo i passi verso una concretizzazione veramente catastrofica, veramente eversiva, eh, eh, eh, diciamo, a, a, va a toccare aspetti costituzionali relativi anche non solo ai temi direttamente legati all'autonomia differenziata e al tema della rappresentanza parlamentare, ma anche aspetti costituzionali relativi alla partecipazione all'uguaglianza, alla solidarietà. Il taglio dei parlamentari infatti determina oggettivamente una minore rappresentatività e rappresentanza al Sud. L'autonomia, se dovesse diventare legge eh, attraverso l'interpretazione sicuramente capziosa e sicuramente manipolatoria del comma 3 eh, dell'articolo 116 della Costituzione, voglio qui ringraziare le parlamentari e le senatrici di manifesta che si sono spese e si stanno spendendo per determinare alla Camera un PDL al Senato un DDL per lo straccio del comma 3 eh, renderà ancora più difficilmente esercitabile il diritto alla partecipazione e la rappresentanza basti pensare a quello che diceva Pasquale prima, cioè il tema della spesa storica che ritorna prepotentemente nelle bozze del dispositivo che la Gelmini ha fatto tracimare con il consenso non solo dei tre eh, presidenti di regione che noi conosciamo, Lombardia, Emilia Romagna Veneto, ma di una schiera folta che intanto si è formata e che è pronta a sua volta a presentare delle preintese sull'autonomia differenziata, vale a dire Gianni per la Toscana, Cirio, per il, per il Piemonte, Toti per la Liguria e Fedriga che chiede di fare man bassa definitiva per la sua regione a statuto speciale su tutte quelle che sono competenze che ancora sono riferibili anche lì allo Stato. Ma guardate, la spesa... Insegnato da Marco Esposito, per cui oggi a Costituzione vigente ad autonomia ancora non, eh, non in campo, non, non vigente. Invece, noi abbiamo a parità di abitanti a Reggio Calabria a asili Nido a, Silinido, a eh, Reggio Emilia. 63 asili nido. Secondo il criterio della spesa storica eh, si immobilizzerebbe questo dato, si determinerebbe che la città di Reggio Calabria ha bisogno di solamente di tre asili nido verso, mh, beh, contro diciamo, le, le necessità molto più urgenti e molto più significative di Reggio Emilia, cioè si continuerebbe a perpetuare un sistema di ineguaglianze e di ingiustizie. Quando ho raccontato questo al, uh, al braccio destro di Bonaccini in Emilia Romagna, lui mi ha risposto che i cittadini, le cittadine di Reggio Emilia se la pagano quegli asili nido, se li pagano, si pagano tutta questa meravigliosa assistenza ai bisogni delle persone che si determina in quei territori. E questo non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Se i cittadini e le cittadine di Reggio Emilia possono pagarsi questi Un servizi, minuto, Marina. vuol dire che le cittadine e i cittadini di Reggio Emilia vivono una situazione in cui possono farlo, in cui le donne hanno dei bisogni e a quei bisogni possono trovare delle risposte. Ecco, allora, eh, noi dobbiamo assolutamente cercare di invertire la rotta. Io non credo che il tema della rappresentanza si possa esaurire nella rappresentanza parlamentare. C'è un problema, c'è cioè il problema appunto di un nuovo localismo, di una nuova verticalità che eh, deve, deve essere sostenuta da grandi, non di un nuovo localismo, scusate, ma di una nuova uh, verticalità che deve essere sostituita da grandi visioni politiche. La fragilità del sistema dei partiti ha indebolito la dialettica centro-territorio sulla quale si è fondata la democrazia rappresentativa. Il trionfo dei presidenti di regione, quelli che oggi si fanno chiamare governatori il territorio, un territorio amorfo in particolare quello del sud che non è più rappresentato non è più interpretato non è più monitorato non è più governato da forze e da collettivi politici bisogna credere si è sostituito il credere in al credere a credere nell'uomo della provvidenza al credere a ciò che l'uomo della provvidenza ovvero molto meglio il soggetto politico collettivo dice alla deliberazione come metodo, al contenuto che viene messo in primo piano, come ci ha spiegato benissimo Lilià prima, ecco quindi noi per questo concludo Rosa invitiamo alla moltiplicazione di un dibattito pubblico sui grandi temi coinvolgendo intellettuali ma coinvolgendo anche le persone, non alienandole da quel diritto dovere alla partecipazione che solo attraverso l'inversione di questo paradigma proprietario, soggettivistico, individualistico potrà ripartire. Vi ringrazio tanto, spero di essere stata nel tempo, seguirò con molta attenzione quello che direte nelle prossime ore perché oggi è domenica e non facciamo esami di Stato grazie grazie a te Maria